Buongiorno a tutti, ciao a tutte, ragazze e ragazzi, come state? Spero bene, nuovo video che riccio. Eh, dunque, questo video, che riccio, vi parlerò un po' con voi. Dunque, sono le 9 e 29. Non so cosa potrete mai vedere, però eccolo qua le 9 e 29, vedete? Sì, ecco qua le 9.29, quasi le 9 e mezzo. E eh, io sono qua a parlarvi un po'. Nella mia bella cucina Come state? Spero bene e, Dunque se, se vedete che sto guardando altrove Perché eh, sto registrando Con un nuovo dispositivo Che sarebbe la mia fotocamera Spero che si veda tutto bene Perché ho provato non di qua a aggiustarla, Ma a mettermi in un'angolazione Che non si veda quella luce strana Quella luce rossa Quindi niente ragazze, Era solo per parlare un po' con voi e stamattina tra poco vado dal medico perché, eh, ahimè, ho qualcosa che non mi riesce di mangiare bene quindi mi sento un po' gonfia ai lati, non so cosa si possa vedere dal video però ho bisogno di andare dal dentista, eh, non proprio dal dentista, prima darmi un medico di fiducia per farmi vedere come sono sia in bocca che da questo lato, perché c'è un piccolo bozzo qua, non so come chiamarlo le spunte del, della mascella che quando apro per mangiare, tutto quanto, sia cioè quando masticare mi scorrendo, lo so che è brutto a dire ma è la verità, quindi eh, sia quando apro la bocca per lavarmi i denti, qualsiasi cosa, qualsiasi azione faccio o gesto con la bocca mi fa male, quindi devo ricorrere al mio medico di base per farmi visitare e poi se eh, quando vado al dentista non riesco mi manda direttamente, non lo so, adesso non posso dedurre, presupporre niente perché è tutto da vedere. Comunque aprendo la bocca ho male cane. Boh, vabbè. non so neanche io come gestire la sta cosa, perché ho un dolore assurdo. Dolore no, ma quando apro la bocca ribadisco passo le penne dell'inferno. e Per quanto riguarda tutto il resto sto bene a parte questo piccolo inceppo della, della bocca ma proprio dettagli e, stamattina mi sono svegliata piuttosto bene a parte, a parte il sudore che ho fatto durante la notte vabbè ma quello ci sta perché ero super agitatissima tra l'altro mi ho acceso un po' la televisione poco fa e vedo che è notizia questo è il mio telecomanduccio come potete vedere e vabbè, non so perché l'ho portato qua però no comment poteva benissimo stare in sala però ci sono per e niente eh, spero che questo video vi piaccia perché è eh, di pochi minuti non so quanto ancora riuscirò a registrare dato che ne ho approfittato a, ehm, a registrare adesso perché poi eh, devo andare dal medico mi devo trovare pronta la mia nonna eh, si sì da dal medico e poi niente il prossimo video lo vedrete non so quando perché eh, non so se registro ancora con questa videocamera o col telefono vediamo un po' io vedo che questo con questa videocamera si vede alla perfezione però bisogna vedere quanto riuscirò a registrare vabbè niente e... Cosa vi racconto di bello? Ho fatto dei sogni che non capisco neanche io che sogni abbia fatto perché erano tutti offuscati e, e nulla. Quindi non lo so, non mi ricordo neanche i sogni che ho fatto, non mi ricordo per niente, quindi è inutile che vi racconto. Nulla, tutto il resto, eh, non so, vi faccio rivedere le mie unghie che sono veramente orribili, ma vabbè, eh, queste sono le mie unghiette, vedete un po', eh, e queste sono le mie unghiette, vedete, cioè, sono un po' mezze, quasi, non dico mangiocchiate, ma ci sono un po' mh, consumate perché io sto sempre con le mani a mollo, non, per lavare, non solo per lavare i piatti, ma anche per lavarmi il viso, fare tanta skincare perché questi giorni sto facendo molta skincare mi sono anche truccata qua, qua, qualche volta ma non sempre e quindi niente mi sono voluta truccare. Per il momento non mi truccherò più per un bel po' perché eh, quando vado a struccare mi sento dolore qua, fastidio, quindi vedere quando risolverò, quando risolverò la questione di questa aperta qua, di questa parte qui, vedete che me la sento molto. Gonfia. non so se si percepisce dal video però mi vedo molto molto molto gonfia sì anche un altro che... anche mia una mi, mi vede molto gonfia e... no, non, è... non sono adenuti, ma è... deve essere qualche dente non si sa ancora Ho qualche ghiandola da salivare non ne ho capito boh. aspetta un attimo che c'è una mia amica che mi sta mandando messaggi ciao Mm -hmm. esatto ah si sì, mi ha messo un cuoricino al messaggio che gli ho scritto prima che lei mi ha chiesto a me cioè non è che mi ha chiesto mi ha dato il bundi e poi ho risposto a mia volta e gli ha messo un cuoricino comunque ciao, sto registrando stamattina il video tra le 9 e le 9 e mezza ciao cara, ciao Stephie. e niente e quindi appena posso monterò questo video non so come lo monterò, però, no, come, come lo so come lo monterò. Però, non so se riuscirò a montarlo tutto perché è un po', un po una faccenda un po' ardua. Perché non, non sto dicendolo l'importante, ma è solo per tenere un po' di compagnia tutto lì. Ma quanti minuti siamo arrivati? Non lo vedo neanche io. Se sei o nove minuti? Boh, vabbè, niente. E quindi, boh. Eh, cosa devo dirvi di bello? Ah, no, il mio outfit di oggi è sempre lo stesso di ieri, è inutile che ve lo faccio vedere. Però vorrei un po dirvi che questo è il mio semplice outfit. Gli occhialetti sono gli stessi, ma va? spero che mi piacciono. E, per i nuovi iscritti, vabbè. E questo è il mio outfit. Aspettate che mi alzo un po' e ve lo faccio vedere. Questo è il mio outfit. Vedete? Già. Sì. Ho, ho questo pantalone qua. Che si vede così. Pantali già. E niente. A parte i stivali che dovrò mettere. Quelli della Envalsoft. Che ce l'ho da un sacco di tempo. Ma il resto. Eh, vabbè, metterò un anello. Che è sempre quello di mia madre. E va bene così. Già. Nulla, allora, ragazze eh, ragazzi, non so quanto tempo ci avrò promesso a registrare. Ah, vedo che sono 7 minuti che sto registrando, va benino dai, e quindi non lo so, um, boh, volevo registrare altri video, ma mi sa so che mi devo tenere a tenere a, tenere, a, tenere, a tenere. vabbè, non so come dirlo, vabbè, a tenere a registrare oltre i 7 minuti, non di più, quindi, boh, vabbè. Eh, Ah sono già 8 minuti al registro, comunque ehm, cosa devo dirvi, che tra poco appunto non ve lo dico più, cosa devo fare, tanto ve lo dico 34.000 volte, eh, Nel prossimi video se riesco metterò il video, di... il video di... delle mie cose preferite, cioè delle mie passioni preferite, cioè delle mie passioni preferite, delle mie passioni che amo di più. Le mie canzoni preferite che adoro, non vi farò nessun audio perché voglio evitare che YouTube mi faccia copyright, però vi dirò tutte le canzoni che mi piacciono e soprattutto mh, le cose che sto guardando in tv ultimamente, cioè le cose, i programmi della Mediaset che sto guardando ultimamente, a parte i film che non li guardo perché mi addormento ah, subito io la sera, c'è poco da fare, non riesco ad addormentare mai. Dopo aver, man cioè, aver mangiato, ho sempre sonno. Prima, prima, prima cena, mai scusate, se dire ma, se arriva mia nonna, mi becca senza le scarpe. Si incavola a manetta, c'ha ragione. Quindi, niente, ragazze, sono, sono già 9 minuti di registro. Io adesso, non lo so, mi sa che mi preparo in diretta con voi. E ci vediamo dopo. sono Sole? Aspettate un secondo Sono le 9... No, aspettate okay. Le 9 e 38 vedete? Le 9 e 38 sì. Ecco qua 9 e 38 sì. E niente venite con me che vi porto Che vi porto A mettere le scarpe Vedete si buio qua ma è incredibile Allora, ecco qua, metto le scarpe Perché se no, sento proprio sotto la qua. secondo allora nel frattempo qui devo prendere il mio anello e poi anche qui devo prendere così qua non so cosa vedete voi però è così allora mi sto preparando in diretta con voi non so se ve ne siete accorti ma così che okay, mi avete visto? nel frattempo mi ho messo le mie scarpettine perché le stivali vanno benissimo provo a altro ma questi pantaloni non mi stanno ora anche. a parte quando vado in palestra ragazzi Qua. in palestra le sono mollata di nuovo non vi spiego neanche il motivo perché non mi sembra a caso però ho mollato di andare in palestra eh? vabbè ritento di andare allora questa è la mia borsettina vedete la mia sorta borsa io che la esco per riuscire a fare passeggiate video videogiochi è così questa borsa vedete con i manici ecco qua già le 9.40 vedete? 9.40 ma no, non si vedrà mai sì, le 9.40 come adesso C'è. Cioè. e niente io tra poco sono pronta per uscire e mi metto il mio soltanello, quello eccolo qua vedete? si mette qualcosa spero di sì che si veda e niente, spero che questo video vi stia piacendo perché io non ho ancora idea di come cavolo sarà questo video, appena posto lo monterò, non subito perché prima devo fare altre cose, e devo andare appunto come dicevo sapete dove perché già ve l'ho detto, ripeterò e ripeterò dal medico e poi niente penso che tornerò a casa perché altro che volete che vada, dopo che torno a casa registrerò altri video o dal telefono o, da, come dire, o dalla fotocamera vediamo se mi riesce a registrare il video dalla fotocamera non è detto perché la fotocamera ogni qual volta che io provo a registrare si scarica in un, lam, in un nano secondo non so perché fa così ma è, è quella che è ragazzi. la fotocamera non è molto antica anzi l'ho comprata nel 2000 nel 2009? no ma che dico nel 2000... non mi ricordo comunque intorno a, quest a questi anni qua, non mi ricordo intorno a questi anni qua, non sto dicendo nulla di che nel 2000 non mi ricordo, comunque non è molto vecchia è quasi, quasi, che è abbastanza nuova solo non mi ricordo anche anno sia, c'è anche lo scontrino, ma si sarà mezzo eh, si sarà mezzo consumato, quindi no comment però non è neanche così vecchiotta questa telecamera. Quindi ah, ha i suoi annetti, perché è da, da bel po' che non la stiamo più usando. Però non le neanche da buttare via. Voi direte: sì, ma è a, 1800, è a 1080? Sì, è a 1080 x 200 qualcosa, pixel. Vabbè, non mi ricordo. Comunque non è vero che questa telecamera non è buona, è buonissima ha l'obiettivo fisso ma a me non me ne importa niente è vero non c'è lo specchietto retrovisore ma basta che mettete uno specchio dietro per vedere cosa state facendo e eh, mostrando e siete a posto non c'è bisogno di comprare una fotocamera da 1000 euro o da non so quanto per mostrare o per vedere che cosa basta anche uno specchio retrovisore tipo come aspettate come questo qua come questo e siete a posto, non c'è bisogno di, di tante storielle, eh, perché più voi spendete soldi a cavolo di cane, più vi trovate male, ma molto male. E niente ragazze, io adesso non so quante volte starò registrando, perché è un video lungo senza, senza troppi clip, è un video lungo senza appunto pause quindi spero che questo video vi sia piaciuto e ehm, non lo so stavo pensando di registrare il video appunto dei pro non prodotti ehm, o oh sì vabbè oltre le palette volevo parlare di altre, di altre argomenti inerenti alle mie passioni come appunto vi dicevo per quanto riguarda la, uh, le mie tra, tra il canto le canzoni miei preferite un po' di Sanremo, volevo parlarvi, e di tante altre cose, e vabbè. Comunque Fedez quest'anno si è comportato non dico non commento come si è comportato. Un altro lo stesso ha fatto veramente, gira le balle a me, come si è comportata a Sanremo, perché lasciamo perdere come si è comportata. Ha fatto veramente una figuraccia da cani, ma veramente, guardate. Quindi non credo che meritava di andare a Sanremo, uno comportandosi in malo modo. E voi direte, ma di che sto parlando, è un cantante che adesso non mi ricordo il nome, che ha tirato le orecchie a un altro ragazzo e poi eh, ci spinto a malo modo, così non si fa, io non so perché la gente oggi si comporta così a Sanremo, ha fatto veramente schifo a Sanremo. Perché le canzoni sono tutte belle, però non... Io anche io l'ho ascoltata come Penny 09 poi si chiama Miss Penny 09 sì, l'ho ascoltata da Sportify, perché ho, non, ho, non ho proprio l'account di Sportify, però le posso ascoltare lo, ascoltare lo stesso, e ho avuto modo di ascoltare da Sportify perché da Sanremo era, non dico brutto, però non mi piaceva l'audio di Sanremo, quindi anche io ho fatto come Miss Penny 09 l'ho ascoltata da Spotify e devo, devo dirvi la verità, si capisce meglio l'audio di Spotify che non quello di Sanremo, si sente molto meglio, molto orecchiabile da Spotify, quindi mi conviene quando vedete Sanremo, ascoltate Sanremo o no, le canzoni, San... le canzoni di Sanremo sono tutte belle, ma vanno ascoltate da tutto un orecchio, cioè dal... da un'altra app. Vabbè, ognuno è libero di ascoltare come vuole, però secondo me è meglio ascoltare da un'altra posizione dell'audio perché posizione da un altro tipo di, di dispositivo non so come chiamarlo comunque penso di essermi spiegata perché ascoltarlo dalla televisione è peggio che ascoltarlo da, da altre parti comunque Spotify è la migliore cosa Vabbè, comunque io um, non mi è piaciuto come si comporta Fedez la moglie era bellissima, ma lui per carità di Dio ha fatto delle mostre, non sto neanche qui a riferirvi né a dirvi, perché per carità, mm, le mani e i capelli c'erano da mettersi. No, no, no, non mi è piaciuto per niente, era pessimamente orribile come si è presentata a Saremo Fedez, non so perché. Molti l'hanno lodato, l'hanno osannato, ma per carità di Dio, lasciamo perdere. Io lo stimo Fedez. Ma quando si comporta in una maniera oscena, per carità, di Dio ne scampi liberi. Non voglio criticarlo anche se lo sto criticando, ma c'è modi e modi di compostezza a Sanremo, di comportarsi. Lui, veramente. Stendi a un velo pietoso, <ride> che del meglio, già. Cioè, e niente bene ragazze questo era tutto e le mie passioni eh, ve lo racconterò in un prossimo video e spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci si, sì, si vedrà in un prossimo video perché adesso io questo video lo voglio montare non subito perché temo di non fare a tempo perché qui sono no, le 9.48 vedete sono le 9.48 e quindi Prima che mi una bussia alla porta, ovvero prima non entri in, ca in casa, io vi saluto. bacio, mettete like e supporto se questo video vi è piaciuto. Commentate qua sotto nella sezione commenti e attivate la campanella qualora voi decidiate di iscrivervi, di iscrivervi al mio canale. Ciao, a presto, un bacio, buona vita a tutte e a dopo. Se mi riesce non è detto. Ciao.